Live social, Buonasera amici di Live Social e bentornati nel nostro salotto radiofonico dove siamo sempre pronti a tenervi compagnia raccontando le storie dei nostri ospiti attraverso le loro passioni e le loro professioni Questa sera ci è venuta a trovare Candida Lorusso che fa creazioni a mano su Youtube, quindi una Youtuber Ciao Candida, tutto Ciao, bene? Ciao, tutto bene, grazie Ti fa un po' effetto essere definita Youtuber? Sì <ride> Allora, sì, sì. Anche perché la cosa particolare è che li porti divinamente ma non sei quella ragazzina di 17 anni che si approccia al mondo di YouTube e lo vede così, no? eh, subito pronto Quindi complimenti anche per l'esserti messa in gioco, Grazie. per tutto questo quest aspetto dietro fantastico Allora Candida, da quanto tempo lo fai e quindi come sei arrivata nel mondo di YouTube? Allora, eh, sono circa due, quasi due anni okay. che ho aperto un canale YouTube e come ci sono arrivata è veramente una cosa stranissima perché non lo so quasi neanche io, nel senso che mh, prometto che io sono una creativa, ma da sempre, okay. quindi ho sempre fatto tantissime cose che sono cambiate a secondo dei, dei periodi della mia vita, okay. e, mh, con degli intervallamenti in cui magari facevo altro. Nel momento in cui. Circa tre anni fa ho deciso di ricominciare a fare qualche cosina, ho iniziato con lavori di vario tipo e poi un giorno per caso guardando YouTube ho visto che c'erano tutorial di tutti i tipi su delle tecniche che per me erano sconosciute e mi si è aperto un mondo. Perché, perché io poi caratterialmente sono una a cui piace proprio sperimentare, fare cose nuove, perché sì, perché poi se no mi annoio <ride> Giusto. e quindi eh, dopo aver visto appunto tantissimi, tantissimi tutorial, cose di questo tipo, eh, visto che avevo visto qualcosa di bellissimo, di qualcosa un po' così, un po' mm. meno bello, un po' più noioso, ho detto ma quasi quasi ci provo anch'io, perché comunque a parte fare poi il lavoro in sé, eh, a me piace montare video Fantastico, ecco, Fantastico, ti stavo per chiedere ma fai tutto da sola? faccio tutto da sola e quindi visto che in un periodo della mia vita avevo anche imparato a montare video cose di questo tipo quindi e sapevo fare anche quello ho detto ci provo e così ho iniziato diciamo per, quasi per scherzo e poi invece la cosa eh, ha preso piede, avevo visto che le persone iniziavano a seguirmi. Ti chiedono consigli, ho, magari visto, anche. ho iniziato ad avere adesso sempre di più, perché comunque è una cosa che è andata avanti abbastanza lentamente. Però, per esempio, in questo momento ho oh sì la gente che mi chiede consigli, eh, gente che mi manda tantissimi messaggi, e comunque per me è una soddisfazione personale, perché poi alla fine quello, io nei miei tutorial faccio vedere, insegnare è un parolone, ma faccio no, certo. vedere come fare delle cose. Le faccio a modo mio e poi, che ha piacere provo a rifarle, cose di questo tipo. Ecco, che cosa fai? Quali sono le tue creazioni? Allora, io faccio cose di vario tipo, eh, della serie. Eh, L'Oscar Booking, che cos'è? È questa tecnica di diciamo di. Organizzare i ricordi, quindi foto o qualsiasi cosa, qualsiasi biglietto che può avere dei ricordi particolari dentro degli album fatti a mano. Oh, con che, della che carta. bello! Poi, sì, sono delle cose molto belle e questo era proprio una di quelle cose che io non avevo mai fatto e che mi ha, e che mi ha fatto venire voglia sì. di cominciare di nuovo a creare qualcosa anche perché non so tu ma io sono sempre stata una grandissima amante dello sfogliare le foto con l'avvento del digitale ne facciamo talmente tante esatto, e sì. poi uno magari si trova a guardare le foto solo se deve cancellare qualcosa e dice oh guarda che belli ma poi non le riguarda più è vero è vero eh, invece in questo modo sì. si possono riorganizzare ed è una cosa molto bella e, e poi insieme a questo del decoupage che non è più il decoupage che si faceva magari dieci anni fa molto semplice ma adesso è molto più divertente perché ci sono materiali nuovi quindi tecniche nuove ecco, tipo che, ad esempio ad esempio un, un semplice decoupage che era quello di attaccare la carta o il tovagliolo su, su un, non so, un supporto di legno Adesso ci sono degli stencil, delle paste da aggiungere per creare degli effetti bellissimi e quindi è più divertente, non è più monotono. Okay. Oppure c'è questa tecnica proprio del mix media, che è una tecnica mista, dove diciamo che si può utilizzare una variante diciamo, quasi infinita di tecniche tutte insieme. Per creare possono essere dei quadri Delle tag Qualsiasi cosa si voglia Quindi sono delle cose Magari proprio da spiegare così Sono più semplici da vedere Sì che da certo spiegare. E per quello esiste Però, il tuo canale di esatto, Youtube Esattamente Tra l'altro è affascinante Perché io sono, sono un'altra creativa Che si diverte molto eh, A imparare Fare, costruire Eccetera E tipo ad esempio A me serviva il portacialde del caffè Che non riuscivo a trovare come lo volevo io E niente Ho preso un po' di cartone Un po' di eccetera Perfetto. E mi sono messa a rifarlo Quindi il tuo canale L'idea è quella perché mi è venuto bruttissimo, utile, ma bruttissimo cioè, una Cosa che infatti l'ho nascosto dentro un altro armadietto Però, eh, quindi infatti, ci sei tu che aiuti Infatti in ogni tanto ci metto anche qualche video di riciclo Anzi adesso cercherò di farne un po' di più Perché visto che insomma sì. no, è una cosa che, che fa anche bene a tutti quanti sì, sì, E sì, eh, quindi eh, invece eh. di buttar via Perché alla fine si, può, si possono riutilizzare tante cose E quindi ogni tanto faccio un canale anche di è quel vero. tipo sì, sì, no, anch io anche Un video signor... anche di quel tipo Te lo ass assolutamente è un'ottima idea quindi per il futuro fai il riutilizzo perché è una cosa fondamentale sì. è dare nuova vita agli oggetti sì, che esatto. io ad esempio anche solo non so, le creme dei capelli eh, il pulisco il barattolo lo utilizzo anche solo per i viaggi che non so dove mettere gli orecchini certo. è troppo ingombrante invece quel barattolino così ci sono meo, un sacco di meo, cose meo, bellissime meo. i porta, cotone, ce ne sono tanti e non vedo l'ora infatti di seguirti dove ti seguiamo? ti seguiamo su Facebook, Youtube e Instagram come Candida Loro sì giusto? esatto eh, Però anche per ogni informazione candida 10667 gmail.com, giusto? Sì esatto Ok allora quindi tu fai tutti i tutorial noi ti possiamo seguire eccetera Questi oggetti che tu fai poi finiscono in uno shop, in uno shop online per caso? Allora eh, questo è una cosa che ho aperto proprio da pochissimo eh, E quindi adesso sto solo adesso iniziando a farlo conoscere Comunque ho aperto uno shop online e dove, dove metto diciamo, praticamente le creazioni che creo durante i miei tutorial e eh, in realtà eh, ho, in, sto provando eh, perché è una cosa che ho appena iniziato a fare però eh, sto provando a fare proprio della carta scrap che è la carta che si utilizza per fare, per esempio, gli album di scrapbooking e quindi con delle tecniche particolari, quindi di pittura, poi con, uh, con qualche modifica digitale a computer, sto cercando di creare un po' di carte per... Uh, per fare questi lavori, questi lavori e sto mettendo anche questo beh, materiale sul, sul mio shop online che sei, sta crescendo ancora sono... più avanti cioè tu vendi le cose con cui fare le tue cose ci sto, ci sto provando cioè, nel senso che sto provando a fare delle cose ma ho appena iniziato vedremo se ci sarà un proseguo o meglio Candida complimenti davvero per la tua creatività per il modo con cui la doni anche agli altri quindi grazie mille di essere stata con noi questa sera in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri mi grazie. raccomando seguite Candida Lorusso grazie mille live social